I sottotitoli realizzati con Aegisub in formato SRT li utilizzo aggiungendoli nei miei video YouTube. oppure nel computer mettendoli nella stessa cartella dei video con lo stesso nome file normalmente il player li fa apparire sul video seguendo i tempi indicati nel file srt mm -hmm.